ciao ragazzi bentornati allora proseguo con il mio mini mini corso sull'improvvisazione visto che era uno degli argomenti più richiesti sia dai miei eh, studenti privati diciamo sia da, da voi che mi scrivete eccetera allora eh, vi consiglio di vedere le, i primi due video tanto metto sempre link prima di eh, vedervi questo se vi interessa e oggi voglio Concludere diciamo la prima parte di questo mini corso dicendovi altri due eh, trucchetti che utilizzo molto. Mi sposto un pochino eh, nella seconda parte più su funk, quindi sono passati dalle ballad eh, al pop leggero al funk, eh, poi nei prossimi video eh, andremo un pochino oltre. Eh, allora, oggi voglio parlarvi di due. Eh, Chiamiamoli espedienti trucchetti, non lo so, comunque due cose che utilizzo moltissimo. Eh, che sono queste, allora, la prima, eh, soprattutto in contesti, appunto, funkeggiati quindi tutto ciò che ruota intorno al funk, anche eh, perché no, anche il pop il rock molto spesso funzionano. Eh, è questo, e sugli accordi cosiddetti di dominante, quindi accordi maggiori con la settima minore quindi io oggi ho fatto una base in re bemolle settima il re bemolle settima è composto dalla tonica re bemolle la terza maggiore fa la quinta la bemolle la settima minore, do bemolle, chiamiamolo sì, ma è do bemolle, quindi a settima minore. E il relativo arpeggio, quindi eh, diciamo l'arpeggio tipico e eh, normale senza alcuna nota eh, diversa sarebbe quindi l'arpeggio di settima. Ovviamente su questo tipo di accordo, questo arpeggio ci sta benissimo, così come ci sta benissimo la scala misolidia di bemolle. Perché nel suo interno non ha nessuna nota di... strana, diciamo. Eh, Se sì, io però voglio cambiare, come abbiamo già detto l'ultima volta, un po' il colore eh, del mio riff, del mio groove, della mia frase una cosa che faccio molto su questo tipo di accordi è utilizzare eh, la, la terza minore quindi eh, voi mi direte la terza minore su un accordo maggiore ti si prende il fucile e ti si spara in realtà eh, in determinati contesti ripeto è proprio per la caratteristica dell'accordo di cui sto parlando, quindi l'accordo di dominante, che se esaminato attentamente potete notare che al suo interno possiede un tritono, che praticamente il tritono, eh, non vi sto a spiegare cos'è il tritono, eh, si trova tra la terza maggiore dell'accordo e la settima minore. Quindi andiamo un attimo in Do per farvela breve do settima, abbiamo do, mi, sol e si bemolle, e tritono è tra il mi e il si bemolle. Ok? Quindi una quarta aumentata. Questa è la caratteristica principale degli accordi di dominate, che sono molto molto propensi, diciamo così, ad essere eh, interpretati con un sacco di possibili scale, di, di possibili colori, Proprio perché hanno appunto questo, questa sonorità data da, dal tritolo. Eh, una di queste possibilità è l'uso della, della, eh, della terza minore, anche se nell'accordo c'è la terza maggiore. Possiamo anche vederla in un altro modo, ovvero eh, molle, torniamo in Re bemolle settima cerco andare piano ed essere chiaro ma come sapete le parole non sono il mio forte allora la terza maggiore del Re bemolle settima è un Fa naturale fin qui proprio non ci piove infatti è un mese e mezzo che non piove Ok. la terza minore di questo accordo sarebbe un Fa bemolle si chiama Fa bemolle il fa bemolle è l'equivalente, eh, in, in senso enarmonico, di, di Mi naturale quindi fa bemolle o Mi sono la stessa nota in pratica quindi io posso anche vederla, eh, la terza minore, come una diesis nona vi spiego perché, perché se la considero mi naturale rispetto al re bemolle è una nona aumentata perché la nona eh, maggiore sarebbe Mi bemolle, la nona aumentata è Mi, quindi molto spesso si trova proprio eh, gli accordi scritti, ad esempio Re bemolle settima tra parentesi diesis nona. È ancora un'altra caratteristica, o anche bemolle nona spesso. Eh, è proprio una caratteristica di questi accordi dominati essere alterati sia nella loro eh, diciamo, composizione proprio armonica di, di accordo, quindi eh, mettendo queste tensioni ulteriori, sia appunto ne, eh, nella creazione di frasi, nella composizione di frasi, eh, di improvvisazioni, di riff, di groove, eh, quando è presente questo accordo. Spero di essermi spiegato da quando mi rivedo per montare il video e metto le mani nei pochi capelli che mi sono rimasti, però eh, tanto come sempre vi metto il PDF che è quello è un po' più... Eh. Quindi cosa faccio io quando, per farvela breve, eh, quando trovo eh, delle successioni armoniche con all'interno questo tipo di accordi oppure anche in situazioni fancheggianti dove... Come sapete, come ho già spiegato, spesso gli accordi sono pochissimi eh, e spesso ruota tutto intorno ad un solo accordo. In quelle occasioni ogni tanto ci sparo, se sento che ci sta bene nel contesto, questa terza minore o diesis nona, che quindi si può vedere in tutti e due modi, e le posso anche mischiare con la terza maggiore, quindi avrò sia questo... anche questo quindi l'accordo è questo è un po' una nota eh, come possiamo dire eh, mi ricorda molto la pentatonica minore la nota eh, la quarta aumentata eh, come si chiama nota blue, blues eh, non lo so no, non mi viene il termine comunque fatto sta che se io vi metto la mia basettina eh, è un pop diciamo è eh, la, la prima base di oggi un poppettino come poi c'è un la bemolle minore quindi eh, molto tranquilla vi faccio sentire Uh, appunto come, come sfrutto io uh, questa, questa terza minore e, e se funziona oppure no allora metto la base E bemolle la bemolle minore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 Questo era il primo, eh, primo consiglio di oggi, quindi la terza minore sull'accordo di dominante. Potete provarlo anche su un accordo proprio pa maggiore, infatti se ho captato bene la base non c'era proprio l'accordo di settima, comunque va bene uguale, non so se vi è piaciuto. Secondo, seconda parte di questo tutorial, e seconda ed ultima. Allora, l'utilizzo invece, faccio un inverso della settima maggiore sugli accordi minori ovvero una delle mie eh, sostituzioni preferite in assoluto Allora, questa volta ho scelto una base in Sol minore Sol minore semplicissimo, a triade proprio Pa, Sol, Si bemolle, Re, triade e Sol minore arpeggio, quindi um, tonica, re, fa, cosa so detto prima, si bemolle, perché? Ah no, è vero, sol minore, <ride> sol minore, allora, sol minore abbiamo, la tonica, sol, terza minore, si bemolle, e la quinta che è re. Eh, ho varie possibilità ovviamente su un accordo minore eh, le abbiamo viste tutte precedentemente quindi a scala eh, minore naturale, a scala dorica, a pentatonica minore, a scala blues eh, eccetera eccetera eccetera ma ho anche questa eh, notina che vado a prendere diciamo, in prestito dalle scale minori eh, armonica o melodica non entriamo troppo nel nel merito mi basta che eh, capiate cos'è ovviamente la settima maggiore eh, vediamo un attimo allora io sul mio sol minore a triade se aggiungo la settima normale diciamo standard avrò l'arpeggio minore settima quindi aggiungo un fa naturale se io invece del fa naturale ci metto appunto la settima maggiore, quindi che non c'è nell'accordo eh, e non c'è diciamo nemmeno nelle scale che ho menzionato prima quindi dovrei appunto per eh, considerare una scala andare in, in scale che ancora non abbiamo visto, quindi minore armonica, minore melodica eccetera eh, se, aggiungo, se metto la settima maggiore invece della minore metto un fa diesis, settima maggiore di Sol. Il mio arpeggio diventa così, Sol, Si bemolle, Re, Fa diesis. un po' particolare e ehm, all'interno di un groove, ehm, all'interno di eh, un groove in questo caso funk, vado un po' più sul funk ora, ehm, dicevo un'altra cosa che, che faccio appunto è sugli accordi minori eh, inserire questa settima maggiore, oppure come sempre eh, giocare un pochino su settima minore e settima maggiore insieme quindi il fa e il fa diesis eh, anche questo funziona perché eh, cioè funziona vado a dare io un, una sonorità particolare che altrimenti non avrei se usassi solo eh, le note diciamo eh, dell'arpeggio oppure le note delle scale eh, comunemente associate a un accordo minore eh, senza appunto la sigla della settima maggiore quindi un accordo minore o minore eh, cioè minore a triade normale io lo interpreto a modo mio per dare un colore diverso appunto utilizzando un'altra delle note eh, qui la possiamo chiamare a tutti gli effetti out eh, che è appunto in questo caso la settima maggiore allora, andiamo a sentire il groove eh, il riff, come si può chiamare di oggi, funk, ve lo vado a suonare e poi lo analizziamo insieme. Vado. Qui. Allora, cosa ho fatto? Intanto è una base appunto con un sol minore, ci ho messo sotto una chitarrina così, eh, alla volée, <ride> una base molto semplice, eh, quindi che mi rimane statica sull'accordo minore. Allora, ho fatto questo, due ghost, eh, parliamo di eh, movimenti, quindi quattro movimenti della prima battuta. Il primo è composto da quattro sedicesimi che sono due ghost in imbattere proprio e poi questa, questo glissato, chiamiamolo così, tra il sol e fa diesis, quindi faccio sentire subito la settima maggiore pausa di un sedicesimo si bemolle Ehm, altra pausa di sedicesimo quindi sull'ultimo sedicesimo del secondo, della seconda, del secondo movimento faccio un altro glissato, un legato chiamiamolo come volete tra fa diesis all'ottava sopra e il sol quindi settima maggiore ottava diciamo bemolle di nuovo quindi la decima minore sebbe la terza minore è un vibrato se avessi il fretes ancora sul fa diesis per rinforzare ancora questo colore forte di questa nota poi sol e due coste. chiudo la prima battuta la seconda è composta eh, sul primo movimento dalla tonica, quindi il sol all'ottava bassa, poi mi sposto con un altro glissato. È tutto in sedicesimi, quindi eh, nella prima misura ci stanno quattro note e fanno questo. Nel primo movimento, scusate, ci stanno quattro sedicesimi, quindi... Sol, sol, slide fino a re, che è la quinta di sol, e sol ancora, quindi alla quindicesima sarebbe, all'ottava ancora più alta. E cado di nuovo sulla settima maggiore, quindi... un vibrato cado sulla quarta di sol di sol undicesima e un... quindi siamo sul terzo movimento e ho un re si bemolle quindi quinta terza minore due ghost e l'inizio alla terza battuta quindi la seconda battuta la seconda, eh, terza battuta è molto simile a, alla prima cambia solo l'inizio che ho messo questo invece di questo quindi tonica tonica quinta ottava sol sol re sol stessa cosa di prima l'ultima battuta e quindi l'ultima frase che va a chiudere il mio eh, groove è pausa di sedicesimo su su, su battere de, del primo movimento poi ghost poi slide blizzato da si bemolle che io prendo sul quindicesimo tasto al dodicesimo che è un sol quindi terza minore tonica Unc. questo è il primo movimento Unc. secondo movimento parto dalla eh, settima maggiore quindi fa diesis fa diesis re quindi ho settima maggiore quinta si bemolle e ricado ancora sulla settima maggiore all'ottava sotto La frase con, eh, con eh, questo è quanto. Allora eh, mi fermo qui per oggi eh, gradirei qualche riscontro quindi se ci sono dubbi, se qualcosa non vi torna, se qualcosa non vi piace, se qualcosa invece l'ho iniziato a sentire vostro, quindi vi ho dato qualche utile suggerimento e poi eh, sempre se vi vedo interessati passerò a eh, un altro dei miei metodi per improvvisare ovvero quello eh, di studiarmi la melodia di un brano o di, un, di, di uno standard jazz, ora vediamo e sfruttare la, la, la conoscenza della melodia per creare un assolo in tema. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.